È arrivato il mio turno, Mara Cavallari mi ha nominata per l'Ice Book Challenge. Io la donazione all'Ice, ma l'avevo già fatta qualche giorno fa, perché non è che puoi sempre stare ad aspettare che qualcuno ti chiami. E comunque accetto volentieri la nomina. Ecco. E adesso è il mio momento di nominare qualcun altro. Nomino Miriam Bertoli, Biliana Pritch e il sindaco di Forlì, Davide Drei.